Buonasera a tutte e tutti e grazie per la vostra presenza. Grazie al CESPI per aver voluto ospitare questa nostra discussione, al direttore Daniele Frigeri che è qui con noi. Voglio ringraziare innanzitutto i nostri ospiti, partendo dal, dall'ambasciatore dell della Repubblica Islamica d'Afghanistan, Khaled Ahmad Zakria, e che ha avuto appunto la volontà di partecipare a questo evento, e i nostri, le nostre panelist, a partire dal, dal giornalista, il dottor Domenico Quidico, uno anche degli autori del libro che oggi discuteremo, Farhad Bitani, che già avevamo avuto in un nostro incontro precedente due anni fa, circa, quando ancora probabilmente la situazione non era precipitata così nel, nel paese, anche se appunto... La storia dell'Afghanistan, almeno quella contemporanea, ci ricorda anche comunque, è stata contrassegnata purtroppo da eventi non proprio piacevoli. Ringrazio la collega, l'analista del CESI, Centro Studi Internazionali, Francesca Manenti, e il presidente della Commissione Esteri del, del Parlamento, l'onorevole Piero Fassino. Eh, voglio innanzitutto iniziare brevemente, una brevissima introduzione per introdurre appunto l'argomento di oggi. Parliamo dell'Afghanistan. Ora, con gli eventi che si stanno avendo in, in, in Ucraina, parlare di Afghanistan sembra un po' qualcosa di fuori luogo in un certo senso, anche se non lo è in realtà appunto, perché appunto è una questione che probabilmente anche oggi è da, da occidentale in un certo senso, verrebbe un po' da, da pensarci su. E tuttavia è necessario perché seppur apparentemente appunto vediamo la guerra oggi in Ucraina che la sentiamo molto vicino perché all'interno dei confini europei, beh, di fatto però la, la, gli eventi che hanno scosso l'Afghanistan almeno negli ultimi 20 anni, se non ancora prima, ci dicono che comunque... La, la questione è molto più vicina a noi l'abbiamo visto ultimamente ma era soltanto la punta dell'iceberg con i migranti a confine tra eh, Bielorussia e, e Polonia migranti arrivati dopo appunto l'abbandono la, delle, delle forze straniere nel, nel paese e il ritorno al governo se così possiamo definirlo dei, dei, dei talebani e ho letto e onestamente non tutto il, il libro Addio Kabul di Farhad Bitani e Domenico Quirico. E mi sono venute un po' in eh, subito davanti due, due aspetti fondamentali. Uno è su un sul capitolo che si chiama, il, appunto, è, è intitolato Il tradimento. Questa cosa mi è venuta appunto poi in mente un altro tradimento subito alla luce appunto il tradimento è quello che quando ho iniziato a studiare la storia contemporanea dei paesi arabi era il tradimento aggettivato con occidentale in riferimento alla, alla storia che aveva contraddistinto i paesi arabi al durante, prima durante e appena successivamente alla, alla prima guerra mondiale, ovvero quando appunto i popoli arabi, se così possiamo definirli, in modo molto superficiali, di fatto aiutarono. E le potenze europee, Francia, Gran Bretagna soprattutto, e nella, nella cacciata dell'impero ottomano, nel crollo dell'impero ottomano, per, per poi appunto farsi, con appunto l'auspicio di creare poi la tanto amata e desiderata nazione araba e poi non se ne fece più nulla perché appunto poi l'accordo di Sykes-Picot aveva dato tutto un altro approccio a, a, a, al, al mondo, diciamo, chiamiamolo arabo, arabo-musulmano. e e mi sembrava appunto un paragone forse non proprio eh, calzante viste le dinamiche e i meccanismi eh, sociali e politici che si sono verificati in Afghanistan ma che tuttavia vede un pro il protagonismo occidentale. Il dottor Quirico nell'introduzione nella, nell del libro dice beh parliamo d'Afghanistan da occidentali forse ce ne dovremmo un po' in un certo senso vergognare o perlomeno arrossire insomma no? E appunto perché eh, di fatto non abbiamo mai come appunto riportato da dove, dal dottor Quirico, non abbiamo mai voluto capire il paese. Di, di fatto non l'abbiamo voluto capire perché si vede un po' anche in questi giorni nella narrativa dell'invasione dell russa contro l'Ucraina. È no? eh, Questo trattare sempre il, il diverso, l'altro, come altro appunto. C'era un, un, un intellettuale palestinese, Edward Said, che nel suo libro Orientalismo un po' sviscerava questa, questa, ehm, questo aspetto appunto, non comprendere l'altro o perlomeno comprenderlo ma attraverso la nostra, la nostra lente. E secondo me questo è un po' anche il difetto che, che abbiamo avuto e continuiamo ad avere probabilmente con popoli altri e probabilmente lontani rispetto a, ai, nostri, ai nostri canoni. Io non voglio dilungarmi molto visto anche che poi eh, appunto vari impegni eh, del, dei, dei panelist eh, purtroppo eh, non, non ci permetteranno di allungare troppo e quindi io su questa base, su questa, anche sull'appunto sia su quel capitolo ma anche sull'introduzione vorrei lasciare la parola al dottor Domenico Quirico. Eh, beh, buongiorno a tutti. Sì, effettivamente lei ha ragione. Cioè, parlare di Afghanistan in questi giorni ha un sapore vagamente metafisico: nel senso che probabilmente noi non riusciamo ad affrontare più di un guaio per volta, passato uno passiamo all'altro. E stiamo diventando. Questa forse è una considerazione che dovremmo fare rapidamente: come il nostro problema è portare via la gente, aiutare la gente a andare via dal luogo in cui vivono cioè aiutarli a scappare. Non so se questa sia la funzione dell'Occidente nel senso in cui abbiamo considerato l'Occidente, lo abbiamo usato questa parola fino all'altro ieri. Oggi credo che sia assolutamente improprio parlare ancora di Occidente. Diciamo, ci sono vari Occidenti, alcuni accettabili, altri un po' meno. Allora, abbiamo fatto male a dimenticare in fretta l'Afghanistan e gli afghani. Perché, eh, e qui leggo le due cose e quindi restituisco una assoluta, eh, come dire, attualità alla vostra, alla vostra iniziativa. Perché l'Afghanistan era, se l'avessimo analizzata bene, ci avrebbe permesso di capire molte cose che poi hanno portato all'Ucraina, nel senso che la sconfitta totale, assoluta, per molti aspetti anche umiliante, direi scenograficamente umiliante, degli americani e dei loro alleati, ma questo il, il, il, il loro rilievo era minore, noi siamo andati lì perché siamo andati dietro agli Stati Uniti, non è che siamo andati perché ci volevamo andare, degli americani a Kabul nei giorni convulsi e, e, e tremendi del, dell'agosto scorso, eh, al contrario di quanto abbiamo fatto noi che lo abbiamo Rapidamente emarginato come se fosse vabbè, un accidente, l'Afghanistan è un posto impossibile, lasciamolo ai loro affari, per molti altri, molti altri soggetti della, della, dello scenario geopolitico mondiale, è stata una, una lezione da osservare con grande cura e da mettere sotto il microscopio. Perché alcuni, alcuni personaggi che vogliono, diciamo, diciamo, diciamo, in modo un po' generico. Eh, rifare l'equilibrio geopolitico mondiale, ricostruirlo su degli, degli assetti e su delle basi diverse, hanno cominciato a dire, ma guarda un po', gli americani sono stati vent'anni in, in Afghanistan, proclamando grandi progetti di modernizzazione, trasformazione del paese, di, la sua omologazione all'interno della globalizzazione americana, perché questo è, eh, del mondo, e, e dopo vent'anni riconsegnano il paese a quelli a cui l'avevano diciamo tolto eh, nel 2000 nel due, nel 2001 con una circolarità del tempo che ha una, in una parte del mondo che non è la nostra ha un significato assai più grande di un significato storico ha un significato quasi sacrale o, o se volete metafisico il tempo torna indietro alla sua radice iniziale questa è una lezione che molti leggono come noi non sappiamo leggere, hanno ah, dispiegato, dilapidato dilapidato, centinaia di milioni di dollari in questo, in questo progetto, hanno ucciso e hanno subito delle perdite, diciamo non enormi loro, enormi, quello degli afghani che hanno combattuto sotto le bandiere del, del, dei nuovi governi che gli americani hanno imposto lì e se ne vanno. Quale dimostrazione più matematica c'è della incapacità o della debolezza americana nel eh, tenere in piedi quello che è il loro assetto del mondo. Allora perché non proviamo a verificare questa debolezza anche in altri luoghi? Uno di questi, di costoro, che hanno fatto questo ragionamento è Vladimir Putin. Hm? Perché quello che gli americani non hanno fatto in Afghanistan dovrebbero farlo in Ucraina. In fondo la Crimea me la sono presa praticamente senza alcun problema, perché le sanzioni credo che possono andare meglio per fare i titoli sui giornali che per disturbare Putin. Il Donbass quasi quasi, già me lo sono recuperato, anche se ho dovuto come dire, condurre una guerra a bassissima intensità per otto per anni. Perché non provare con un boccone più grosso? L'Ucraina per ristabilire un nuovo equilibrio in Europa. Allora, questo è uno dei personaggi che al contrario di noi ha ragionato molto sul, sul, sul modello organo, un altro è il signore della città proibita, eh? che ha anche lui un, diciamo, un elemento territoriale da ricondurre all'ovile cinese, che è Taiwan, in cui tra l'altro forse addirittura più ragioni pregiudiziali di quanti ne abbia Putin a prendersi l'Ucraina, perché in fondo il diritto cinese di riprendersi Taiwan come parte della Cina, bene o male che è stato già riconosciuto persino da, dagli americani. Perché non provare anche lì? E vediamo se, se gli americani hanno, hanno voglia e i, e i mezzi per difendere Taiwan. Io, forse uno che abita a Taiwan, avrei una gran paura in questi giorni, eh? perché poi cosa farà la Cina? Diciamo che lo vediamo da oggi in avanti, fino adesso c'erano le parolimpiadi, si sono messi in una specie di bolla della pace universale, poi da oggi in avanti cominceranno a, a, a ragionare. Allora, l'Afghanistan è stato tutto questo, ed è stata la dimostrazione che noi, gli americani soprattutto, sono stati vent'anni in un luogo, lo hanno totalmente governato, perché gli americani hanno per vent'anni controllato tutto in Afghanistan, la politica, la sicurezza, l'esercito, l'economia, che era sostanzialmente un'economia un assistita. Infatti appena, appena sono stati chiusi il rubinetto degli aiuti cosiddetti umanitari, l'Afghanistan è precipitato nella carestia di tipo biblico. Allora, hanno controllato tutto e non hanno cambiato niente il senso credo della mia conversazione che poi è diventato libro con Farad, e poi lui la racconterà in, in modo più dettagliato interno di quanto possa fare io è che l'Afghanistan è rimasto sostanzialmente lo stesso cioè la, il villaggio Pozionkin della trasformazione, della modernizzazione e della democratizzazione dell'Afghanistan era un villaggio Pozionkin cioè valeva in due o tre grandi città, o soprattutto nella capitale Kabul, e il resto del paese ha continuato a vivere secondo i ritmi, eh, le regole, le leggi e, e la struttura di quello che era prima dell'arrivo degli americani. Perché nessuno, tanto meno gli americani, si è mai assunto il compito eh, ciclopico di andarlo a cambiare per cui l'Afghanistan ha ha continuato a vivere con nulla che faceva giustizia, con, con le donne stracoperte di, di, di, di burche, sopra burche e sotto burche, con un'economia pastorale o, poco, o, o con l'oppio o poco più, e non è cambiato niente. Per cui i talebani, che nel 2001 erano stati diciamo, non annientati, ma semplicemente spostati più, più ad est, quando hanno ripreso il loro vecchio modo di combattere, che era quello dei Mujahideen prima di loro, in cui hanno cacciato i sovietici, non è che sono arrivati in un paese che non riconoscevano più, sono entrati nel paese che era loro come era esattamente nel 2001. Questo ne ha la pazienza con cui hanno atteso che gli americani si stupassero, non fossero più in grado di... Di reggere all'urto, allo sgretolamento progressivo del loro potere in Afghanistan, un talebano nato, poniamo che avesse vent'anni 20 nel, nel 2001 e che adesso ne ha 40, avanzando verso Kabul non è che è andato su Marte, come sarebbe stato ipotizzabile se veramente gli americani e gli occidentali avessero cambiato quel paese ha, ha avuto qualche moto di, di, di, di, di sorpresa perché sono cose che non aveva mai visto quando è entrato a Kabul c'erano le immagini delle facce di questi giovani guer guerriglieri. Che si guardavano attorno c'erano i negozi, le cose, roba che erano, i palazzi in metro cemento che non avevano mai visto, perché hanno sempre vissuto sulle montagne e nei villaggi fatti con, con, con, con la mota e, e, e la pietra. Allora, il bilancio di vent'anni di Afghanistan, che è fallimentare, totalmente fallimentare per l'Occidente, per gli Stati Uniti soprattutto, è la dimostrazione che. Diciamo la leva della promessa di un'occidentalizzazione, di una modernizzazione del paese secondo gli schemi, i parametri che noi consideriamo sempre vincenti, il libero mercato, la democrazia, non funziona, non funziona per niente, soprattutto quando queste promesse di modernizzazione, di trasformazione, di democrazia e compagnia bella sono delle bugie come erano esattamente le bugie che abbiamo raccontato agli afghani nel 2001. Perché nessuno ha mai, tantomeno a Washington, ha mai veramente voluto trasformare il paese, modernizzarlo e democratizzarlo. Tanto è vero che l'ha affidato ad una banda di manigoldi, di manigoldi di criminali, che lo hanno gestito a loro immagine e somiglianza dal 2001 al 2021. E qui mi fermerei. Grazie, dottor Quirgo, per questa sua testimonianza, anche insomma, da esperto e, e profondo conoscitore del paese. Da, in realtà, ehm, tali aspetti erano venuti fuori anche nel precedente incontro che abbiamo fatto insieme a Farhad. Tra l'altro, il CESPI aveva anche, ha anche pubblicato diversi eh, documenti, soprattutto articoli di analisi, fatte da Afghani, e di fatto restituiscono un po', un po' nella maggior parte dei casi restituiscono eh, un, un, una tale situazione eh, che di fatto hanno, ha fatto emergere ehm, le criticità che lei ha appena sottolineato e ha fatto emergere anche i limiti appunto eh, del, del, del dell'azione degli Stati Uniti e degli, degli alleati degli Stati Uniti. Naturalmente la situazione sul campo oggi la, la, la conosciamo eh, più o meno bene, almeno per, da parte degli analisti e, ed esperti. e, e Quello che, su cui bisognerebbe interrogarsi un po' di più, e, e qui chiedere l'aiuto del, del presidente Fassino, su, su, su come invece bisognerebbe ora, gestire la, la, la situazione che di fatto mh, resta molto, eh, molto complicata eh, sul, eh, sul, eh, sul campo. Darei la parola al Presidente. Grazie. Il microfono, Presidente, scusi. Grazie, buonasera, spero mi ascoltiate. Chiedo scusa se inter intervengo adesso e poi vi lascerò, ma è una giornata piuttosto intensa perché la Camera ha iniziato il dibattito eh, sul decreto ucraina che deve essere approvato entro domani sera ed è un, un decreto la cui titolarità è della Commissione esteri, quindi devo seguire questo dibattito. Contemporaneamente sono collegato online con il Consiglio d'Europa dove c'è l'assemblea straordinaria che dovrebbe decidere la sospensione della Russia, dal Consiglio d'Europa. E tra poco ho anche una riunione della Commissione Esteri con eh, il deputy assistente della segreteria, segreteria di Stato americana Escobar. Quindi mi infilo rapidamente in questo dibattito chiedendo scusa evidentemente a tutti gli amici e gli interlocutori, ringraziando il CESPI per averlo promosso, ringrazio l'ambasciatore afghano con cui siamo in contatto Permanente, ringrazio Farabitani e ringrazio la Francesca Manenti come Domenico Quirico. Eh, ho ascoltato le ultime parole di Domenico Quirico, che mi pare sottolineano una cosa: la necessità di una riflessione su cos'è stata la vicenda afghana, che fino ad oggi non è stata sufficientemente diciamo, fatta. Se non, diciamo, dagli articoli che lo stesso Quirico ha pubblicato, che ha pubblicato la Manenti alcuni libri come quello di Farabitani eh, però una riflessione su tutta questa vicenda, diciamo soprattutto una riflessione eh, da parte degli attori politici e istituzionali, finora non c'è stata e io credo che eh, sia necessaria farla e i dibattiti come questo e anche il libro di Bitani danno un contributo importante. Eh, la domanda che mi è stata posta, a cui cerco di rispondere brevemente per poi appunto lasciarvi perché alle 17 ho la riunione della Commissione Esteri con questo ospite è, è diciamo una domanda complessa che cosa fare adesso? Noi abbiamo davanti tre possibilità, adesso per usare uno schema molto semplice. Uno è prendere atto che ci sono i talebani, acconciarsi alla situazione e diciamo stabilire relazioni con i talebani così come si sono insediati a Kabul, che è un'ipotesi che io provo non eh, non praticabile, eh, perché non abbiamo avuto nessuna garanzia, nessuna tutela, nessuna eh, diciamo, opportunità di eh, verificare che i talebani che sono arrivati al governo eh, oggi non perseguono le stesse strade che hanno perseguito nel passato, ancorché sia vero, come tutte una serie di analisi ci dice, che il movimento talebano, che peraltro è una costellazione di anime e di sotto sottocorrenti eh, non sia esattamente quello di vent'anni fa, questo è del tutto ovvio e ragionevole, però diciamo, gli elementi caratterizzanti fin qui le azioni del governo talebano non ci fanno pensare che ci sia uno scostamento significativo sia in materia di diritti sia in materia di eh, diciamo, rispetto di quelli che sono gli standard minimi per una società in cui ciascuno possa vivere liberamente. Quindi credo che l'ipotesi di prendere atto semplicemente che ci sono e stabilire un rapporto con loro non sia l'ipotesi migliore. Anche se è già perseguita da alcuni, per esempio proprio dagli americani, che a Doha stanno negoziando con i rappresentanti di questo governo. La seconda ipotesi è un'ipotesi assolutamente di scuola, ma che non esiste, e cioè di fomentare e sostenere una forma di, di, di lotta politica e anche armata, di come dire, ricominciare in una ipotesi bellica che consenta di liberare il paese dagli afghani. È puramente un'ipotesi scuola, non c'è nessuna condizione per realizzare una cosa di questo genere, non c'è neanche... Non si vede neanche chi si assumerebbe la responsabilità di sostenerla. La terza ipotesi è l'unica, che è quella che dal primo giorno dell'insediamento dei talebani continua a essere, diciamo, evocata, e su cui si può ragionevolmente pensare che molti attori possano essere interessati e possono quindi concorrere a sostenerla, ed è quella del famoso governo inclusivo. Cioè un governo che non rinuncia, ovviamente, a fare i conti con la presenza talebana, ma al tempo stesso chiede che chi guida l'Afghanistan non sia l'espressione soltanto del movimento talebano, ma sia in grado di associare anche altri settori della società. Anche questa è una soluzione impervia. Ricordo che molti esponenti politici non talebani eh, sono rimasti in Afghanistan in una condizione di Molto precaria, non dico di cattività, ma di quasi cattività e comunque di forte controllo dei loro movimenti, della loro attività. E, e quindi diciamo che ci sia una grande disponibilità da parte dei talebani a interloquire con forze non talebane è, è, è tutto da verificare. Però io credo che sia l'unica soluzione, quella di lavorare per un governo inclusivo. Perché dico l'unica soluzione? Perché una soluzione di questo genere non rifiuta, non rinuncia a prendere atto che i talebani sono il governo del paese. Al tempo stesso non rinuncia al fatto però che ci voglia un governo che sia garante eh, di eh, diritti, di stabilità e di sicurezza che oggi il governo talebani non, non garantisce. E in terzo luogo perché penso che su un'ipotesi di governo inclusivo si può ragionevolmente sperare eh, un'iniziativa, un sostegno della comunità internazionale e segnatamente dei paesi della regione. Il Pakistan, che è il paese da sempre più coinvolto nella vicenda afghana, sostiene con grande determinazione la necessità di un governo inclusivo, anche preoccupato dei fenomeni talebani pakistani interni, eh, che ovviamente eh, diciamo, sono un fattore di inquietudine e destabilizzazione della situazione pakistana. Eh, la Cina, io credo, possa essere interessata a sostenere un governo inclusivo perché la Cina ha interesse in ogni campo, compresa la crisi ucraina di queste settimane, a, non, diciamo, a che la, la condizione, lo scenario internazionale non siano caratterizzati da fattori di instabilità. La Cina, come sappiamo, ha un obiettivo nel 2049 di diventare il primo paese, il paese più forte al mondo, da ogni punto di vista. Questo tipo di obiettivo lo si persegue soltanto se il quadro della globalizzazione economica e politica non è turbato da crisi, guerre e eh, diciamo instabilità particolarmente drammatiche. Quindi la Cina può essere indotta ovviamente ad avere un Afghanistan con un governo più eh, inclusivo e più stabile. Eh, lo stesso l'India, anche se l'India, e lo dico anche per esperienza personale, è un paese particolarmente... Eh, diciamo che applica in modo assolutamente eh, fermo il principio di non ingerenza nella vita dei paesi altrui, anche, anche a scapito del, della tutela dei diritti democratici. Lo dico per questo inciso. Io ho fatto per quattro anni l'inviato speciale, per di più di quattro anni, per cinque anni l'inviato speciale dell'Unione Europea per il Myanmar, l'unico paese che non ha dato una mano, a far evolvere la situazione del Myanmar, è l'India, cioè il paese democratico più grande del mondo, perché la loro applicazione della regola del principio di non ingerenza esclude qualsiasi iniziativa che vada al di là dei confini indiani. Tuttavia l'India è un paese forte del continente e quindi è interessato. Credo che anche la Russia sia interessata tutto sommato a una condizione di, di stabilità e di sicurezza, a memoria del fatto che l'Afghanistan è stato per la Russia come deve un paese particolarmente drammatico e critico, e in fondo diciamo, poi tutta la comunità internazionale occidentale, nel momento in cui non rifiuta di riconoscere che i talebani ci sono, però è chiaro che li vuole dentro un involucro più ampio e quindi le Nazioni Unite chiedono questo in tutte le risoluzioni che ci sono state e lo chiedono, e questa è la cosa più importante mi sembra, eh, le forze afghane che non si riconoscono i talebani, sia quelle che vivono in Afghanistan, sia quelle che stanno diciamo, all'estero. Sappiamo che molti leader eh, che erano versari dei talebani si sono trasferiti chi in Qatar, chi, eh, chi in Pakistan, chi in India, chi eh, eh, in, in altri paesi. Eh, non esiste oggi un fronte dell'opposizione unita, come sappiamo, esiste, come dire, un Consiglio nazionale eh, che può essere forse un punto di riferimento di tutte le differenti forze argane, afghane, anche se è più sulla carta che nella, nella sua effettività, eh, però eh, tutte le forze afghane chiedono il governo inclusivo, cioè accettano anch'esse sostanzialmente il fatto che con i talebani bisogna fare i conti, ma naturalmente chiedono eh, di eh, una interlocuzione che porti ad una soluzione politica che dia legittimazione piena a tutte le diverse anime e componenti afghane. Quindi io penso che questo sia lo scenario che abbiamo davanti, poi certamente l'ambasciatore afghano aggiungerà su questo cose più precise e più attente, ma questo credo sia la prospettiva per la quale bisogna lavorare. Nel lavorare per questa prospettiva, e chiudo, eh, non dimentichiamo però appunto il punto di inizio di questo dibattito, perché... Per fare le scelte giuste per l'oggi e per il domani bisogna anche avere una lettura sufficientemente attenta e critica di quello che ci sta alle spalle per non commettere nuovamente gli errori che sono stati commessi. Mi fermo qui, mi avvisano che il mio ospite che è in audizione per la Commissione sta salendo le scale della Camera e quindi vi ringrazio molto e auguro successo eh, al, al, al dibattito, al libro e i migliori successi. Grazie. Grazie Presidente Fassino, grazie per il suo intervento. Giusto un piccolo punto e farò uno switch in inglese. Just a little remarks for the Excellency Ambassador Khaled Ahmed Zakria. I will, sum, I will try to summarize all the points we touched during this meeting and I would leave you the floor at the end just for the conclusions, if you want ok thank you. E, e, Ritornando a noi e, e rispetto a quello anche che è stato detto e, e anche all'approccio un po' che il Cespi ha avuto non solo per l'Afghanistan ma anche per altre, altri contesti, diciamo che abbiamo sempre un po' mh, preferito in qualche, in qualche maniera una visione interna delle, delle, dei contesti e quindi avere anche una voce, lo hanno dimostrato un po' i nostri articoli sul su nostro portale Mondopoli, che appunto scritti da eh, nostri eh, ricercatori, collaboratori, direttamente sul posto, l'abbiamo fatto anche quando abbiamo analizzato diversi contesti in Nord, in, in Nord Africa e in Medio Oriente, nel Sud America, Naturalmente in questo incontro secondo noi è importante avere, ecco perché siamo, abbiamo voluto fortemente per la seconda volta, per il secondo libro con noi farahadbitani, anche la scorsa volta appunto aveva dato una sua, una sua, un suo inquadramento della, della questione afghana, ma che tuttavia appunto purtroppo visto anche i risvolti e anche le... I cambiamenti sul campo, crediamo che sia anche importante eh, avere appunto una voce interna che con il suo libro, ma in questo caso anche, anche a voce, avere una panoramica appunto eh, a partire proprio dal suo libro, una sua vista, una, un suo punto di vista sulla situazione. Quindi lascerei la parola a Farhad Bitani che è appunto l'autore insieme a Domenico Quirico di Addio Kabul, che è il libro dal quale abbiamo fatto iniziare questa nostra, questo nostro incontro. Prego Farhad. Buonasera, buonasera a tutti e grazie per questo invito. Eh, io, come, come, come, come lo sapete, io anche dal primo libro, anche quando scrivevo, parlavo dell'Afghanistan anni fa, descrivevo di questa situazione che in questo momento abbiamo trovato in Afghanistan. Perché già era palese dal primo arrivo di americani, lo sapevano che questo eh, interessamento americano sull'Afghanistan era solo interesse politico e l'obiettivo americano era. Non lo, non lo già dal primo giorno, dal 2001, l'America non fegava niente dell'Afghanistan. Come dal primo momento, quando l'America è entrata dall'Afghanistan, a eh, che ha speso miliardi di dollari in nome della democrazia, già il primo governo che ha fatto lo sapeva che Afghanistan non andava avanti, perché il governo fatto da Karzai, da parte degli americani era già un governo totalmente corrotto. L'ha presi tutti ex criminali del passato, del guerra civile afghana, dei mujahidi, l'hanno portato in governo, l'hanno fatto un governo un governo hanno fatto, ma solo che la differenza dal tempo di Mujahideen, che erano quelle stesse persone erano criminali che facevano guerra fra loro, l'hanno portato, hanno fatto un governo, hanno dato nome alla democrazia, l'hanno fatto un governo totalmente. Un governo che in questo momento eh, tutti i loro leader lo le troviamo in, in, in Turchia, in Dubai, in tutto, ma non le troviamo come profughi che non hanno niente, lo troviamo come, come businessman, come miliardari in Turchia, in cosa? Io sono ieri, sono tornato. Dalla Turchia Sono andato per un problema di salute per una settimana, ma, ma mi ha curiosito tanto la vita dei, dei ex governanti afghani, mi ha fatto rimanere 15 giorni. Io passavo Turchia, le zone più belle, le vedevo le ville, le ville di Chia e del, del, del, dell'Atta Nur, Villa di Chia del Dustem, Villa di Chia del Fahim Marshall Fahim. E io sono rimasto scioccato. Allora ho detto, caspita, questi miliardi di dollari che spendevano a nome del popolo afghano andavano nella tasca di questi. E' quella che l'ha portato il, il, eh, il Taliban il potere. Una, un, un esempio che dal primo giorno che non abbiamo fatto sull'Afghanistan, che noi non abbiamo lavorato sul popolo afghano, non abbiamo lavorato sull'Afghano, sul, sul problema dell'Afghanistan. L'Afghanistan che soffre da 40 anni, non adesso. L la generazione Afghanistan che circa 3 milioni cerca di esseri umani sono morti, la causa cosa era veramente in Afghanistan. Cosa ha portato Afghanistan a distruzione? Quello non abbiamo mai calcolato. Eh, mi, ha, mi, ha fatto, mi ha fatto ricordare eh, il, il, la storia di un bambino. Eh, un bambino, eh, un sette anni, entra a casa, suo papà che lavorava tutti i giorni, la mattina fino a sera, un giorno chiede a suo papà di giocare con, con, con lui. Visto che papà era troppo stanco, non poteva giocare con figlio, davanti, sul, sul, sul tavolo, aveva una mappa del mondo, cartaccia, prende questa mappa, questo padre, le strappa pezzi pezzi, le dà il figlio, le dice, figlio, mi costruisci questa mappa? Così papà dice, Mi figlio, mi comincia a costruire questa mappa, perde il tempo, io mi riposo, no? Papà non immagina mai che questo bambino riesca a costruire questa mappa del mondo. Dopo mezz'oretta, il figlio le porta la mappa, fatta tutto. Dice, papà, ho fatto. Papà diventa curioso, ma è possibile un ragazzino da sette anni riesce a mettere tutta la mappa del mondo giusto dove ci sono i paesi che questa bambina non lo sa fianco di quel paese, metta tutto giusto. Chiede al figlio, mi dice, figlio, ma hai, fatto, mi hai costruito questa mappa? Ma come hai fatto? Chiede il figlio. Il figlio dice, io non ho lavorato sulla mappa, papà. Guarda dietro la mappa, quando il padre gira dietro la mappa, vede un disegno da di un uomo. Per costruire il mondo il bambino ha cominciato a lavorare i pezzi sull'uomo. L'ha fatto dopo braccio, cosa viene? Tutto. Quando è costruito l'uomo, dietro la mappa automaticamente si è costruito. Per portare la pace in Afghanistan, dal primo giorno che gli americani sono arrivati, per avere le, veramente quella democrazia che noi parliamo in Afghanistan, dovevamo lavorare sull'Afghani dal primo giorno. Noi non abbiamo fatto questo. 20 anni abbiamo focalizzato in città più grandi. Kabul, Masar, Herat. 20 km di Kabul non esisteva nella luce. 20 km di Kabul donne erano sottomessi. 20 km di Kabul applicavano la legge di Sharia. E tutta questa responsabilità che abbiamo così, non di per se avevamo responsabilità 50% del popolo afghano, ma più del resto, tutta la responsabilità aveva l'America, un ministero che quando eh, metteva in governo, un governatore quando era eh, diventava governatore, senza permesso dell'ambasciata americana, non poteva diventare. L'America a noi ha fatto un governo totalmente corrotto, guarda che il gua governo precedente afghani era totalmente in governo corrotto, erano. Noi, noi sulle, sulle oppie eravamo, eravamo, eravamo 20% col di la dell'oppio, l'arrivo dell'americana l'ha fatto aumentare al 100%, siamo diventati primi nel mondo, siamo diventati... Il, il, il più, il, il capo delle pulizie, il governatore, più che erano governatori, più che erano capi della pulizia, erano più trafficanti della droga, erano commercianti della, da, da, della droga più grande del mondo. Erano. E questo ha portato fallimento della democrazia in Afghanistan. Questa la, la, la responsabilità, Altra cosa era della propaganda mediatica. Purtroppo noi siamo molto capaci in Europa di fare diventare un assassino eroi e un altro eroe non eroe. Poi cosa abbiamo fatto in tempo arrivo degli americani? L'abbiamo riempito il carcere delle persone innocenti. Voi lo sapete che se un comandante di, di, di, di, di ex governo, un generale di ex governo, io ex governo dico, ma era ex governo, 80% erano composti dai ex criminali dei mujahidin, no? Eh, un, un, un, un, un kamikaze in tempo di ex governo costava 200.000 dollari. Magari se io avevo qualcuno vicino a casa mia che era un contadino che così, per prendere i soldi americani dicevo, quello è un talibano, lo prendevano e lo mettevano in carcere, riempivano in carcere, la cosa bombardamenti sulle matrimonie dei civili e tutto il resto quell'80% dell'Afghanistan che già era abbandonato in questi anni ha portato a dare forza a talibani a prendere il potere guardate che non dobbiamo dimenticare io, io, io sono una persona non so io sono una persona che la mia famiglia ha sofferto più di qualsiasi afghano qualsiasi persona nella politica afghana in Afghanistan mio papà è stato uno dei carcerati, dei carcerati per, nel carcere privato di Mullah Omar in, in era tre anni con una condizione della condanna da morte. Noi abbiamo, abbiamo sofferto come la famiglia, ma vi dico, una persona come me le disse, i talibani hanno preso il potere senza fare la guerra in Afghanistan. Con un vergognoso accordo in Qatar con, con, con i talibani, dove, dove perché l'hanno preso il potere? Perché gli afghani non hanno combattuto come come come come, eh, come ucraini in questo momento che combattono? Perché purtroppo il governo che c'era in questi 20 anni. La gente era stancata. La gente è stancata dalla corruzione, la gente era stancata del, del, del, del, del crimine del criminale che avevano questa cosa e questo ha portato che i talibani in 25 giorni hanno preso totalmente i, i poteri in Afghanistan, dove in questo momento gli afghani sono vittime del mondo. Primo giorno, per togliere la vergogna, abbiamo riempito i leri, portati in Europa. In questo momento cosa abbiamo fatto? Quelli che sono in Europa sono abbandonati. E piccolo esempio posso darla che ho visto con i miei occhi. Noi abbiamo portato 7.000 afghani in Italia, gli afghani che sono da sette mesi in casa, adesso lo stanno dicendo alcune città, dovete, dovete uscire, dovete trovare le case per voi perché un'emergenza emergenza dell'Ucraina. Vuol dire questa che tutte le casine che c'è in Afghanistan, tutto il governo che c'è a mano dei fondamentalisti in questo momento in Afghanistan, l'Afghanistan è, è, è proprio... Uscito dalla moda dell'Occidente, dalla moda del parlare occidente, questa porta alla preoccupazione. Questa porta alla forza del, del, del fondamentalismo. ancora E ancora non, abbiamo, ancora non abbiamo capito che il chiave dei talibani a male di chi sono. Ma noi non abbiamo mai, mai voluto de fare un governo tecnico in Afghanistan. Noi abbiamo mai voluto de portare le persone che meritano, de portare che costruire l'Afghanistan, veramente il problema dell'Afghanistan non ha portato. Perché? Perché non cerchiamo mai il fondamentale paese che ha chiave dei talibani a mano, che sono Pakistan e servizi segreti del Pakistan perché il gruppo di Hakkani che in questo momento ha, ha 80% decisivo potere dentro i talibani sono tutti controllati del, del, del, del, del, del, del, del, del Pakistan sia del, del Sarajuddin Haqqani del, del, del fondatore del, del, del loro sia il figlio tutto il resto sono tutti controllati noi abbiamo dimenticato l'Afghanistan questo dimenticare dell'Afghanistan porta milioni di vittime nella moda una, una generazione di 35 milioni di Persone, che vediamo cosa che futuro avranno questa rimarrà sempre una domanda a fianco di, di questa domanda sarà in questo fallimento della democrazia che è dimostrato grazie farad per questo tuo tuo intervento molto sentito naturalmente visto che appunto e vissuto probabilmente se non in prima persona ma, ma quasi naturalmente all'interno di, di, di questo contesto l'analisi non deve comunque in un certo senso passare in secondo piano e naturalmente dal momento in cui si ha una situazione critica rispetto appunto a quello che troviamo oggi all'interno del paese bisognerebbe comunque ragionare anche al non, non dico all'interno di un framework completo e perfetto, ma che tuttavia aiuti in un certo senso a, a, a inquadrare perlomeno la, la situazione in maniera diversa e per una, una, una soluzione. Il Presidente Fassino prima, appunto schematizzando, riportava un po' a, a, a, questo, a queste tre possibilità. Una di fatto scartata perché sarebbe riconoscere di fatto il governo dei talebani che strategicamente anche appunto pensandola in maniera strategica non, non può aiutare di fatto. Abbiamo visto con tantissime questioni, non solo quella afghana, pensiamo alla questione palestinese che ormai sono 70 anni che... che che, che l'abbiamo davanti e probabilmente nonostante tutti gli sforzi non è mai stata risolta, ma anche altre, altre questioni. Di fatto in, quest ultimo, in questo ultimo periodo, soprattutto dall'insediamento, eh, dall chiamiamolo così, del, del governo talebano, sono stati fatti dei, eh, dei passaggi condivisibili o meno, ma che tuttavia sono stati sono stati fatti e la situazione nel paese la, la conosciamo tutti tuttavia è anche importante capire un po sotto il punto di vista della dell'analisi quali sono appunto poi le, le, le, le, gli avvenimenti che, sono, che hanno contraddistinto quest'ultimo periodo penso che eh, Francesca Manenti in questo in questo contesto ci potrà un po' aiutare ripercorrendo un po' ecco appunto questi ultimi mesi, se così possiamo chiamarlo, di governo eh, talebano. Prego Francesca, a te la parola. Grazie mille. E innanzitutto grazie per l'invito eh, perché mi unisco un po' a quello che è stato eh, il pensiero dominante finora del, di chi mi ha preceduto nel dire che è sempre fondamentale eh, Parlare di Afghanistan perché purtroppo si ha la tendenza eh, spesso e volentieri di dimenticarci eh, di quello che sta succedendo nel, nel paese. Eh, purtroppo l'abbiamo visto diciamo negli ultimi vent'anni a questa parte, nel senso che eh, la guerra in Afghanistan, così come la conosciamo noi, eh, è iniziata nel 2001 e per moltissimi anni è stata, eh, prego di scusarmi il termine, ma un po' il, la fi, il figlio minore eh, delle guerre che interessavano... Ehm, i paesi occidentali, nel senso che si parlava sempre moltissimo di tutte le crisi che accadevano eh, dalle altre parti del mondo e nelle altre regioni, e poi in Afghanistan, là dove c'era effettivamente comunque una presenza eh, internazionale, eh, si tendeva sempre a considerarlo ormai un conflitto prolungato. Eh, c'era difficoltà nel capire effettivamente quanto fosse urgente eh, la situazione e quanto effettivamente ancora avesse un impatto fondamentale eh, sia sulla popolazione afghana sia eh, a livello regionale e internazionale e purtroppo questa dimenticanza è stata forse alla base delle scelte politiche che poi hanno portato al disastro che abbiamo, a cui tutti hanno assistito eh, lo scorso agosto nel senso che eh, quello che è successo ad agosto è stata ehm, Forse un'accelerazione, ma inevitabilmente un risultato di un processo che non era iniziato eh, sei mesi prima, non era iniziato eh, un anno prima, ma che aveva delle radici, eh, è già stato ricordato un po' in tutta la gestione, se così vogliamo chiamarla politica, eh, del del processo intra afgano e che poi ha avuto un po' il culmine in quelli che sono stati i negoziati di Doha nel momento in cui eh, gli Stati Uniti hanno in qualche modo aperto alla possibilità di un dialogo diretto eh, con i talebani escludendo le forze politiche afghane, che non volesse dire semplicemente il governo di Kabul ma a 360 gradi insomma degli esponenti politici che fossero altri rispetto all'insorgenza hanno cambiato gli equilibri all'interno del paese. Stiamo parlando di un processo politico che di fatto per la prima volta ha ehm, dato un riconoscimento che ora non è ufficiale ma che in quel momento era fondamentale a un gruppo, i talebani, che fino a quel momento erano il gruppo di insorgenza. È stato un processo ovviamente che eh, da parte americana molto probabilmente è stato interpretato come necessario per poter Mettere un punto all'estilità sul terreno e quindi idealmente andare a ricostruire un quadro all'interno del quale ci si potesse sedere, parlare e ricostruire poi effettivamente eh, il paese su, eh, diciamo, dei presupposti diversi. Questo, ovviamente, diciamo che possiamo. Eh, dirlo da ben pensanti se non vogliamo vedere no, eh, un po' i, i punti più oscuri o comunque non vedere eh, l'altro la, risvolto nella medaglia ossia la necessità di parlare con i talebani per terminare l'impegno internazionale nel paese, perché poi brutalmente forse appunto è brutto a dirsi ma questo è stato, l'accordo con i talebani era necessario per creare eh, delle condizioni tali per cui l'esperienza delle forze internazionali nel paese terminasse eh, e quindi è stato un po' mh, Interessante, se così vogliamo dire, sentire ad agosto quando ci si stupiva moltissimo del fatto che in soli, eh, un solo mese e mezzo da maggio, insomma, al 25 agosto, eh, effettivamente ci fosse stato il completo collasso delle istituzioni eh, della Repubblica Islamica d'Afghanistan e ci fosse stato un ritorno dei talebani. Eh, in realtà così sorprendente eh, non, è, non era e non è stato, semplicemente forse i tempi erano più veloci di quanto ci si potesse aspettare. Ma i fattori e i segnali erano già, eh, diciamo, tutti presenti all'interno del paese perché, comunque, il governo eh, afgano che doveva essere un governo di unità nazionale non era minimamente un governo di unità nazionale, non era in grado di rappresentare, diciamo, quella eh, interfaccia istituzionale o quell'apparato istituzionale che potesse effettivamente essere riconosciuto eh, come tale. Dalla popolazione che rappresentasse un po' l'autorità politica. Eh, nel frattempo i talebani sono stati particolarmente abili a vincere, eh, se così si può dire, i cuori di una parte della popolazione che magari anche insoddisfatta con la gestione eh, della Repubblica eh, afghana ha visto nei talebani quantomeno un'alternativa nazionale, un'alternativa afghana e quindi nel momento del bisogno sono stati pronti a supportare Magari non operativamente ma logisticamente l'avanzata dei talebani. Si è parlato spesso in questi ultimi mesi eh, della capacità politica eh, di parte della leadership talebana di andare a stringere dei legami, dei rapporti eh, di cooperazione con tutta una serie di eh, ambienti e di potentati locali che poi effettivamente hanno aperto le porte all'avanzata talebana e hanno permesso al gruppo di avanzare eh, rapidamente, a volte senza colpo ferire in alcune città, a volte assediando e vincendo la resistenza delle milizie eh, etniche locali che si erano armate perché le forze di sicurezza, le forze armate afghane non riuscivano a reggere il colpo eh, di, di questa avanzata. Il fatto stesso che le forze armate afghane non riuscissero a reggere il colpo era già no, una cartina di tornasole di quanto potesse essere stato, se non fallimentare, comunque eh, controverso tutto il processo che aveva portato al rafforzamento eh, o alla formazione e alla preparazione di questa forza armata, che inevitabilmente scontava forse anche un po' una mancanza di leadership politica. È un po' il dubbio, no? il dibattito che c'è anche in Europa, perché non si fa un esercito europeo? Per fare un esercito europeo c'è necessità che ci sia una mente politica comune europea, una eh, politica estera comune europea per dirla, che ci sia uno Stato, un'unione degli Stati eh, europei. Eh, allo stesso modo ladd laddove non c'è una eh, istituzione politica tale da essere riconosciuta come credibile, inevitabilmente l'esercito diventa un po' un'arma spuntata. Se mettiamo questo sistema con il fatto che eh, l'ormai ex presidente Ghani a poche ore dall'ingresso dei talebani nella città aveva deciso di lasciare, aveva deciso, ha lasciato effettivamente il paese, eh, ci si ritrova un esercito che combatte per chi, per cosa, per un'istituzione che non c'è più a Kabul e quindi questo ha accelerato in qualche modo no? la disfatta delle, eh, delle forze armate. Eh, quindi tutto questo è semplicemente il prima: il come siamo arrivati al, eh, ad agosto. Eh, ad agosto c'è stata la disfatta del, dell'Afghanistan come l'abbiamo imparato a conoscere in questi ultimi vent'anni e il reinsediamento eh, dell'Emirato eh, Islamico, con i talebani che... In un certo senso eh, si sono trovati a dover dimostrare di essere in grado di fare i compiti a casa eh, dopo essere stati per vent'anni il gruppo di opposizione il gruppo di insorgenza ora i talebani hanno avuto la necessità di dimostrare di essere in grado di governare effettivamente il paese eh, perché a volte è eh, più facile tra virgolette, stare all'opposizione o fare opposizione e quindi sottolineare o sfruttare tutti gli elementi debo debo di debolezza eh, che possono mettere in difficoltà effettivamente il governo effettivo, un altro conto è prendere le redini del paese e dimostrare in qualche modo alla comunità internazionale di non essere più i talebani eh, degli anni 90, ma di essere qualcosa di nuovo che effettivamente possa garantire la stabilità del paese. Eh, che fosse... Allora, che fossero talebani nuovi ovviamente non possiamo eh, minimamente pensarlo, banalmente perché la maggior parte del governo, dell'attuale governo, ancora sembrerebbe ad interim, eh, ma... Eh, l'emirato islamico in realtà è fatto dalla vecchia guardia dei talebani, sono esattamente gli stessi talebani che prima combattevano eh, in Afghanistan e ora sono al governo dell'Afghanistan. Eh, che cosa è successo? Molto probabilmente c'è stata la volontà di dare un segnale politico, dopo anni trascorsi a fare i diplomatici a Doha, eh, tornare in Afghanistan e dimostrare di essere eh, pronti a assumersi la responsabilità di essere un interlocutore per eh, non solo e forse purtroppo non tanto, la popolazione afghana quanto per la comunità eh, internazionale. Eh, però i talebani si sono, o meglio, chiamiamoli così, i talebani di Doha, quelli che hanno gestito il processo politico con gli americani eh, in prima istanza, che sono stati, che eh, il nocciolo duro e rappresentano tuttora il nocciolo duro del governo si sono eh, trovati a dover gestire una serie di eh, problematiche in questi mesi, in questi sette mesi. Eh, innanzitutto un problema di coesione interna. Eh, era già stato ricordato eh, all'inizio di, di questo incontro, quando parliamo di talebani non possiamo parlare di un monolite. Non esistono eh, i talebani come un'unica eh, entità. È un gruppo formato da moltissime anime eh, che era spinto alla, ad una forte coesione forse inizialmente quando c'era no, il leader carismatico Mullah Omar e che alla morte di, dopo la morte del Muammar Omar ha assistito ad un moltiplicarsi delle, eh, delle fazioni eh, interne. Sicuramente eh, Farabitani ne sa molto più di me da questo punto di vista. Quindi mh, giusto per non scendere nei dettagli ma per dare dei, diciamo, delle linee guida delle, delle chiavi di lettura Arrivare al governo e avere ancora un gruppo fortemente diviso all'interno delle proprie anime per lotte di potere eh, interno rappresentava per eh, il Consiglio, il gruppo politico, un problema eff di effettiva sostenibilità dell'esperimento dell del nuovo Emirato Islamico, chiamiamolo Emirato Islamico 2.0, anche se purtroppo questo 2.0 è determinato solo da un, il passaggio temporale di vent'anni più che da una propria vera evoluzione no, metodologica e se vogliamo confessionale delle istituzioni eh, dell'Emirato. Eh, quindi il primo problema è stato ricomporre a sintesi tutte le varie anime eh, che erano formate dalle due grandi fazioni interne al Consiglio Politico, lo ricordava Farad Vitani prima, eh, gli accani che hanno non sono nati come endemici all'insorgenza talebana, ma lo sono diventata nel, cor nel corso del tempo, sono anche un po' l'anello di congiunzione, se così vogliamo dire, tra i talebani e al Qaeda, lo sono stati per tutti questi anni e adesso sono la colonna, una delle colonne portanti eh, del governo. L'altra grande fazione è la famiglia, eh, e della famiglia Omar, e quindi il figlio Yacoub e tutti i seguaci che vedono, riconoscono un po' no, l'erede eh, legittimo e col colui che è in grado, trarre un po' l'eredità le, del, del padre, del fondatore del gruppo, eh, che, ha, che sembra essere stato un po' quello, eh, vogliamo chiamarlo lo stratega, comunque la mente delle, eh, degli accordi politici fatti da maggio ad agosto che ha permesso effettivamente ai talibani di eh, fare quell'avanzata eh, così rapida a cui tutti abbiamo assistito. Ma c'era poi un'altra parte di insorgenza che bisognava ricondurre eh, a sintesi, fatta da comandanti militari che magari non avevano un posto all'interno del Consiglio eh, politico, o che peggio erano stati cacciati dal Consiglio politico, avevano preso le distanze dal Consiglio politico proprio per divergenze relative alla spartizione dei poteri. Però erano comandanti, o sono tuttora comandanti militari particolarmente influenti. Pensiamo solo alle zone eh, occidentali o alle zone meridionali, che rappresentano comunque no, de, eh, delle aree che per i talebani sono importanti perché magari là non hanno la propria eh, base eh, popolare di sostegno e quindi riuscirla a controllare militarmente è sempre un, eh, un buon vantaggio. E come è stato possibile mettere o cercare di ricondurre a, si, a sintesi tutte queste anime in un momento in cui il ritiro delle forze internazionali ha fatto venire meno il nemico comune e quindi un po' il grimaldello che poteva effettivamente mettere tutti d'accordo e dare un senso comune alla militanza. Eh, la soluzione è stata a dare una seggiola a ciascuno all'interno del nuovo esecutivo che in questo modo è diventato una sorta di ehm, Strumento per vincere le resistenze delle varie eh, fazioni e dare in un certo modo una sorta di ricompensa per tutto quello che era stato fatto eh, non solo negli anni precedenti ma soprattutto in quelli che poteva, potrebbero essere gli anni eh, a venire. Eh, questo inevitabilmente però ha creato eh, un problema diciamo di capacità amministrativa dello Stato. Se creo i presupposti del nuovo governo su una base di spartizione di poteri, di comandanti militari e magari tralascio eh, di includere delle persone che effettivamente sappiano gestire la cosa pubblica, mi trovo poi appunto a dover affrontare la crisi economica, la crisi umanitaria peggiore o una delle peggiori insomma per la storia del paese senza avere le capacità eh, tecniche per, eh, per farlo. Ovviamente stiamo parlando di cavilli perché, e questo è questo il secondo grande problema, la situazione eh, umanitaria ed economica del paese in questo momento in Afghanistan è devastante. Eh, giusto per dare qualche dato, eh, sembra che entro la fine dell'anno circa metà della popolazione afghana sarà al di sotto eh, della, della soglia della, di povertà, che ci saranno circa 23 milioni di afghani eh, che non riusciranno ad avere accesso eh, alle risorse alimentari e che, Quattro, circa 5 milioni si offriranno di malnutrizione. Sono dati, sono numeri, sono eh, diciamo crudeli e crudi eh, nella loro semplicità, ovviamente sono approssimati, sono delle stime, ma danno ben idea della diciamo, situazione drammatica a cui ci si trova di fronte. L'Afghanistan era già prima dell'arrivo dei talebani, questo no, sempre per ri rientrare un po' nella logica per cui il problema non è adesso, il problema è adesso deriva da una situazione che eredita da diversi anni eh, di, eh, di difficoltà e di problematicità, era già uno dei paesi più poveri d'Asia. Eh, ovviamente poi l'Afghanistan, come tutti gli altri paesi al mondo eh, in questi ultimi due anni, ha dovuto eh, affrontare il Covid e eh, la pandemia in un paese già così eh, fortemente eh, esposto a tutta una serie di fattori di criticità ha reso la situazione eh, ancora pe peggiore soprattutto da un punto di vista sanitario e inevitabilmente anche da un punto di vista economico a questo si aggiunga il fatto che con l'arrivo dei talebani inevitabilmente, lo si ricordava prima, lo ricordava il presidente Fassino la comunità internazionale si interroga ancora su che cosa fare si riconosce il governo dei talebani? non si riconosce il governo dei talebani? Per ora la risposta è no, non si riconosce il governo dei talebani e ciò significa che la presa forzatamente militare dei talebani del potere ha fatto sì che si interrompessero gli aiuti internazionali per un periodo all'Afghanistan e ora anche adesso non sono completamente ripresi. Eh, stiamo parlando però di un paese che per moltissimi anni è dipeso fortemente dagli aiuti umanitari. Negli ultimi anni il 40% della capacità di eh, spesa pubblica eh, afghana derivava dagli aiuti umanitari. Gli aiuti umanitari erano fondamentali per sostenere dei, fattori, dei, ehm, dei settori eh, fondamentali come l'istruzione, eh, come la sanità. Senza quegli aiuti umanitari inevitabilmente il sistema ha iniziato a... meglio, il deterioramento del sistema è stato molto più eh, accelerato. Quindi per chiudere e non rubare insomma, troppo, troppo tempo, ora effettivamente... Ehm, ci si trova davanti a questo problema, eh, come risolvere la situazione, che non significa solo come la comunità internazionale debba politicamente eh, approcciare l'Afghanistan, ma che inevitabilmente eh, significa come mettere a sistema il problema politico che si è presentato con l'arrivo dei talebani con la crisi umanitaria ed economica in corso nel paese, perché poi sì, è già stato ricordato, eh, i paesi sono fatti di persone, di popolazioni e quindi noi possiamo discutere no, eh, di quanto sia effettivamente sostenibile il governo dei talebani, ma poi chi ne fa le spese eh, sono le persone eh, sul terreno. Eh, ora i punti, già li ricordava il presidente Fassino, ma i, i punti interrogativi sono questi eh, da affrontare. Un governo talebano, esclusivamente un governo talebano, sembra. Eh, poco sostenibile o meglio sembra poco sostenibile per la comunità internazionale riconoscere effettivamente eh, un governo talebano esclusivamente talebano perché non sono stati fatti dei passi in avanti eh, in termini di riconoscimento dei eh, diritti umani delle libertà fondamentali eh, che erano state chieste ai talebani per poter insomma garantire una prima apertura in questo senso. Eh, quanto effettivamente i Talebani saranno disposti ad aprirsi eh, alla eh, cooperazione o al dialogo con le altre forze politiche in questo momento rimane un grande punto interrogativo. Forse questa potrebbe essere la strada più sostenibile per la comunità internazionale ma non si sa poi effettivamente se più sostenibile per le forze politiche eh, intra-afghane, insomma per il dialogo intra-afghano. Che cosa sta succedendo in questo momento? in cui purtroppo la comunità internazionale è nuovamente distratta i talibani stanno andando a bussare le porte dei propri eh, partner regionali o meglio degli stati che stanno in quella regione e che volenti o nolenti volenti dell'Afghanistan non si possono dimenticare perché ce le hanno eh, alle porte. Quindi parliamo ovviamente eh, del Pakistan, parliamo ovviamente dell'Iran, parliamo ovviamente dell'Asia centrale, parliamo della Turchia e del Qatar che si sono ritagliati eh, un, un ruolo crescente, ma parliamo anche di Cina e parliamo anche di Russia. Questo perché eh, mentre noi siamo impegnati su altri fronti, inevitabilmente purtroppo siamo impegnati su altri fronti, comunque tutta eh, la questione dell'Afghanistan va avanti e come effettivamente, eh, quale strada eh, l'Afghanistan imboccherà nel prossimo futuro dipenderà un po' anche da quanto effettivamente riusciremo a ricordarci che l'Afghanistan non è isolato per quanto a noi sembri geograficamente distante, ci sono moltissimi fattori eh, di interconnessione, immaginiamo solo anche alle ripercussioni che eh, la questione in Ucraina, ne, abbiamo, ne avete parlato in apertura, può avere a livello internazionale e può avere anche sul, eh, sull'Afghanistan. La destabilizzazione eh, di questa regione potrebbe passare insomma, anche da, eh, dal nostro essere indaffarati in, su altri tavoli in questo momento e non vedere che in realtà le cose potrebbero essere un po' più interconnesse. Io mi fermo e vi ringrazio molto per l'invito. Grazie Francesca per, per l'intervento. Naturalmente, appunto, prima di lasciare la parola all'ambasciatore eh, afgano, beh, e in realtà sì, siamo di fronte, nel, nel frattempo che appunto siamo, tra virgolette, distratti dal contesto in cui ci troviamo, appunto l'Ucraina penso che sia abbastanza al centro del del dibattito tuttavia come avevo anche accennato un po' nell'introduzione avevamo visto già alcuni mesi fa uno degli effetti che abbiamo stiamo vedendo anche appunto con l'Ucraina adesso che ha avuto la, la, la guerra in Afghanistan che era quella appunto con, con i migranti i rifugiati che erano al confine tra Bielorussia e, e Polonia ma anche altri appunto altri effetti che sono poi tut, soprattutto legati alla alla, alla popolazione in questo ultimo periodo appunto si sono avuti gli Stati Uniti avevano intavolato gli accordi di Doha e nel frattempo vedevamo ad Oslo ad esempio Oslo ritorna probabilmente in un contesto diverso ma Oslo ritorna come era stato protagonista nel 93 tra Israele e Palestina ritorna oggi con i talebani dove appunto si stanno avendo anche lì dei colloqui tra Stati Uniti e Unione Europea e, e, e proprio per introdurre l'ambasciatore che oggi è con noi Khaled Ahmed Zakria e, e appunto il focus dovrebbe essere proprio appunto nel, quasi un, in una in, da un punto di vista l'intervento dell'ambasciatore appunto sarà da un punto di vista quasi in contemporanea a quello che sta succedendo che sono appunto i colloqui che si stanno avendo ora ad Oslo. Faccio un piccolo switch in inglese per introdurre, appunto, l'intervento dell'ambasciatore sarà, sarà in inglese, ma penso che sia più o meno comprensibile ai, ai più. So, thank you, uh, Excellency Ambassador Khaled Ahmed Zakria, thank you for being with us and for your presence. We think, we strongly think that your presence here could enrich the discussion. I've tried to send you a little summary of what we we we said during our meeting and uh, yeah we we just want to have your contribution uh, from an official <laughs> in the, in our in our we say uh, the, the the information from yeah from the institutional point of view so we I, I just talk about the what is happening now in Oslo between the, target, the new governments and the US and uh, the European Union as well. So maybe we can, you, you can introduce this, this issue and uh, give us your point of view. Thank you. Well, thank you very much, uh, Man. I wanted to say hi to my, uh, our good friend, the president of Chespe, to you, uh, and also to our participants. And thank you for sending me um, a synopsis of what Has it been uh, exchanged I wish I would have been able to speak Italian uh, but from what you have uh, sent to me it, it's very interesting um. I actually prepared something very academic, but I will let that go, and I will go ahead and engage today on on a couple of very important issues. Um, um, issue number one, I think it's very important is the issue, what are the problematics. Of the Taliban regime right now currently in Afghanistan and that those problematics um, are more of a legal uh, and political um, you know stems from that and then i'm going to talk about. Um, more of a pragmatic approach, what do we need to do, how do we, what is the way forward, I think that is very, very, very important. Um, as far as the problematics are concerned, everyone spoke about it, but what troubles the Taliban currently in Afghanistan is the lack of what we call internal and external legitimacy, which is very, very important. The lack of internal legitimacy, as you know, stems from the fact that they do not have a state. Uh, specifically, they do not have a ratified um, constitution in Afghanistan. That is a very important problem that they are faced with. Though they have adopted uh, so-called the uh, constitution of the constitutional democracy during King Muhammad Soya Shopa, they don't have a ratified constitution. Um, the second issue that they are faced with is they don't have functional institutions. So they lack uh, what we call performance legitimacy. First one is constitutional lack of legitimacy and second one is performance, lack of legitimacy. Third, what is very, very important is they don't have diplomatic legitimacy because they don't have access to the Islamic Republic of Afghanistan's missions abroad. Um, and fourth, of course, what is very interesting for, I mean, at least from our perspective, is that they lack sovereignty and independence as Farhad alluded earlier in some form or shape. Um, uh, because at the end of the day, uh, they basically receive most of their foreign policy directives from their client state, Pakistan. They do not believe in a government of bureaucracy, which makes their job much more difficult because their ideal is based on having an Islamist insurgent movement. And of course, what makes this more problematic is that Taliban 1.0, it was very different from Taliban 2.0. Let us not forget, Taliban 2.0 is an imminent threat for not only for the region, but for beyond because of the interlinkages. Prime example is intermarriages. The new breed is a mix of Afghans and other groups in Afghanistan. Prime example is Anas Akani, mom Yemeni, father Afghan. So this is, has become what we call a transnational movement that goes beyond the borders. So they have what is called an expansionist zeal for Afghanistan. Last but not, not least, what is very important is that the Taliban, they lack internal legitimacy because of what? Because they say to the population of Afghanistan, listen, we have control of the entire territory, and we have provided you with physical security. Their concept of social contract, Rousseau's social contracts has become juxtaposed. It has become, they have deconstructed that by saying we will provide you with physical security. You in turn provide us with what? With your commitment and loyalty that you will basically abide to our interpretation of Islam, our way of Sharia. Now, Therefore, they don't have a codified, they don't have a, um, a, a what we call a white paper foreign policy. This is a main problem for the Taliban. And this is why the international community tries to stay away from their recognition. Mainly, again, let me repeat, number one is lack of internal legitimacy and basically stems from uh, human rights violation Uh, women's rights, girls' rights, minority rights have been violated. And secondly, is the threat of what we call international global terrorism. These are the two main concerns of the international community. Now, let me go ahead and give you three very interesting scenarios uh, that, of course, um, uh, President Fasino uh, somehow talked about. We strongly believe engagement is a must we must engage with the taliban the first few weeks when when we had i had my interviews i was very concise and clear i will never work for the taliban regime and i will i stand on that and secondly i always said that we need to continue to have operational engagement with the taliban i encourage the uh, italian parliamentarians from the first day in order to protect the people of afghanistan because of the humanitarian um, uh, you know, catastrophe of epic proportion, we need to continue to engage with the Taliban as it relates to humanitarian assistance, humanitarian evacuation. So that is a must. However, the second aspect of our, our logic deals with what we call political engagement with the Taliban. How do we need to proceed with that? We have three options right now in Afghanistan. Option one is submission we can go ahead and submit to the taliban's regime not only the people of afghanistan but also the international community we we can just say okay we accept your terms and condition we recognize you you are the legitimate you know state of afghanistan proceed submission is not good not only for the international community but also for the people of afghanistan sooner or later this will lead to war the second option that some people spousal support is uh, to support military opposition against the Taliban in Afghanistan. Now, this also, in my opinion, leads to bloodshed and it is a, what I call a vicious cycle. We've been fighting the Taliban for the past 20 years. And guess what? Even if we defeat the Taliban through some sort of military opposition in Afghanistan, at the end of the day, they will go back to Pakistan They will regroup and they'll come back. So this is a vicious cycle. This is not going to be, I, in my opinion, it would have, it would lead to um, very dire consequences of bloodshed, but it would be the repetition of the same thing we've done the past 20 years. What is option three? Option three is the intra, the restart of the intra-Afghan negotiations with the Taliban based on the UN Resolution 2513 which is of course a manifestation of the Doha you know, um, uh, agreement. I know Doha agreement is not very much liked here in Europe, but at the end of the day, that Doha agreement was basically um, supported to that UN resolution. Now, the question is, this is a desirable option, but is it a feasible option? This is the question. I certainly think at this critical juncture, it is a feasible option as well. Now, the Taliban are looking for five very important things. Number one is recognition, diplomatic recognition. Number two, the Taliban are looking for delisting the names of their members of their group from the UN and US sanction and blacklist. Third is unfreezing Afghanistan's assets and directly sending it to the Taliban via the Central Bank of Afghanistan. Fourth is receiving international development aid You know from the international community and last is not supporting any military opposition in afghanistan against urbushi this is the five things that they want and these five things are not in order of importance some are more the some are more i think needs more priority according to them some are not so important and of course the international community as i said earlier as i alluded earlier wants two things human rights protection and second counter-terrorism guarantee from the Taliban, that Afghanistan's territory will not be used in any form or shape against other nations in the world. Now, by seeing these five demands and the demands of the international community and also the Islamic Republic of Afghanistan's demands is the same thing. How are we going to be able to persuade and convince the Taliban to come to the negotiation table? Of course, that is where diplomacy plays a very important role. We talk about soft powers, we talk about hard powers, but I think we should utilize what I call smart power. Smart power is very important. Okay? And we have an array of, of instruments in our possession to use that. Now, the question is, who is going to employ this diplomatic these diplomatic instruments. Who, which party? Well, we know the United States of America is not very much, you know, doesn't have an appetite for Afghanistan to get involved in Afghanistan again so much, aside from sending, you know, their special representatives here and there and making some, some, some, some, some remarks. Um, that's one, the US doesn't have an appetite for it. The regional countries, have what we call competing uh, interests in Afghanistan. So they are not gonna be able to coalesce their ideas and come together to pursue this intra-Afghan, or at least push this intra-Afghan. This leaves us with one important entity in the world, EU. European Union, I think, can play a pivotal role. Why? Number one, EU is very much respected by the people of Afghanistan, Number two, aside from Russia, most of our regional partners, our natural and near neighbors, are very copacetic with the EU leading this very important mission. And third, even the Taliban are not so not so you know uh, alienated toward the euro. The Taliban have been very um, I think, um uh accept. Um accepting when it comes to the EU's involvement in Afghanistan. And fourth, I think if the EU will take this lead, the United States and somehow will follow. This is what we strongly believe that this, this juncture, and where we have already submitted, the Islamic Republic of Afghanistan has already submitted a proposal to the Italian authorities, also to the German authorities. We've also submitted this our proposal to um uh to other countries around the world. Now, that is, I think, the, and I think at the end of the day, uh, at the end of the day, recognition is not a thing. Now, um, President Facino talked about inclusive government. What do we mean by inclusive government? You know, we strongly believe that inclusive governance or inclusive government should be a manifestation of a constitution. Okay? We strongly believe that in order for us to make sure that there is a checking balance on the Taliban, we need to work this intra afghan negotiation. One of the most imp important premises of our discussion should be the formation of a new constitution. And this constitution can safeguard you know, the interests that we've, we've spoken about mainly human rights protection and also making sure that Afghanistan will not become a, a breeding ground for uh terrorism uh not only in Afghanistan but in the region. Thank you. Thank you, dear ambassador. So um uh, just per uh, un attimo reassumere le parole del dell ambasciatore ma ah, in realtà ha introdotto la, il tema della legittimità, sia interna che esterna, che il nuovo governo emirato, come vogliamo definirlo, ha all'interno sia del paese, ma anche agli occhi del, dei, dei paesi, del, degli attori internazionali. E, e naturalmente questo governo, come appunto, mi riprende le parole dell'ambasciatore, ha tre diverse criticità. Innanzitutto un un'impalcatura un, un istituzionale che non gli consente di fatto di portare avanti determinate anche volendo determinate eh, politiche e in secondo luogo l'assenza poi per le relazioni internazionali di corpi diplomatici che possono in qualche modo intraprendere delle, delle, delle azioni eh, di dialogo in un certo senso e poi a livello interno le leggi che tra virgolette hanno, hanno portato avanti all'interno del paese e che più o meno tutti conosciamo, soprattutto quelle relazioni poi alle, alle, alle donne, ma anche appunto poi dal punto di vista economico-sociale. Naturalmente ha parlato di, dei momenti, del movimento dei talebani come un movimento anche transnazionale. A di fatto citato alcuni elementi del nuovo governo che di fatto arrivano anche da altri paesi e che hanno portato, importato all'interno del paese un determinato eh, pensiero anche in un certo, in un certo senso. E rispetto ai tre scenari che, che, che prefigura, che sono molto simili a quelli che aveva eh, diciamo che ha messo in campo il presidente Fassino, ovvero quello di riconoscere e sottomettersi di fatto ai talebani. Quindi riconoscere un governo, vi riconosco la vostra legittimità e poi appunto farmi governare, in un certo senso una cooptazione a soggettamento. Una seconda opzione che era quella della resistenza armata, una resistenza armata però che lui non si augura di fatto perché... Non farebbe nient'altro che eh, peggiorare la situazione e, e il paese comunque ha, ha avuto già eh, diverse, diverse, insomma vive da diverso tempo in uno stato di violenza continua. E poi appunto invece una terza opzione che probabilmente potrebbe essere quella che è mh, più ottimale è quella di innanzitutto di tavolare un dialogo intraafidano cioè quello che di fatto anche Francesca Manenti diceva all'inizio che a Doha erano stati fatti fuori diciamo, tutte le maggiori o le principali forze politiche e attori politici del paese e questo ehm, in un certo senso è quello che si auspicava un po' anche eh, l'ambasciatore rispetto al punto di vista internazionale chi è che dovrebbe in un qualche modo a livello esterno prendere un po' le redini di que, di, per promuovere una sorta di riconciliazione, se così possiamo definirla. Ma innanzitutto gli Stati Uniti hanno ormai una cattiva reputazione all'interno del paese e eh, nonostante tutto non sono ben visti dalla, dalla, dalla popolazione. I paesi regionali, quindi quelli vicini, ma anche che sono stati coinvolti recentemente: il Qatar, eh, la Turchia, ma anche poi quelli vicini, il Pakistan, eccetera, eccetera, beh, di fatto hanno i loro interessi nel portare avanti la questione, eh, appunto, un processo di, se vogliamo chiamarlo, appunto, politico intra-afghano, e quindi che potrebbero in un certo modo influenzare negativamente il il meccanismo politico. Beh, l'unico attore, dice l'ambasciatore, che è l'Unione Europea. L'Unione Europea perché, al contrario degli Stati Uniti, in un qualche modo non ha avuto uno, seppur presente naturalmente, non ha avuto un ruolo così preponderante all'interno del paese, nonostante comunque... Eh, le forze militari erano ben presenti e l'abbiamo visto insomma al momento del ritiro all'interno del paese però che gode di un'ottima reputazione agli occhi del, del, almeno della popolazione civile eh, afghana ed è convinto anche che dal momento che l'Unione Europea mh, possa prendere in un certo senso l'iniziativa e eh, allo stesso tempo gli Stati Uniti potrebbero seguirla perché poi eh, appunto europea come un attore che non tanto neutrale ma quanto appunto agli occhi soprattutto della, ripeto, della popolazione civile ma anche degli attori politici risulta essere meno ehm, meno problematica degli Stati Uniti. Poi per terminare ho detto che cosa vuol dire inclusione riferendosi anche alle, al, al governo inclusivo che di cui parlava il presidente Fassino beh eh, il governo inclusivo significa che appunto mettere insieme tutti gli attori gli attori politici, però ci sono delle condizioni per mettere appunto insieme gli attori politici, eh, ovvero che è quello appunto innanzitutto di includerli veramente, quindi non fare una sorta di Doha 2, ma soprattutto di eh, mettere in chiaro alcune, alcuni fattori principali, ad esempio il rispetto a, appunto, un dialogo aperto all'interno di rispetto ai diritti umani, piuttosto che appunto altre questioni che sono almeno... Eh, in canoni eh, di base rispetto appunto alla, alla vita dell'individuo e eh, che possano rispettare appunto l'individuo stesso e la libertà poi dell'individuo questo un po' per riassumere in modo anche molto superficiale me ne scuso però è del, delle parole del, dell'ambasciatore io non so Daniele se ci sono domande in chat da parte del, del, del pubblico no. no, non sono arrivate okay. domande no. E, e, non so se appunto qualcuno dei. non so, Farhad, Francesca, appunto, vogliono aggiungere qualcosa anche alla luce di quello che aveva detto l'ambasciatore. Abbiamo più o meno dieci minuti, diciamo, per concludere. Oh, eh, solo volevo raggiungere, se possibile, una cosa: del, anche l'ambasciatore, come il pensa, penso che è uguale e tutti noi siamo d'accordo è quello che. In questo momento alcuni paesi pensano di fare la resistenza, di enforzare la resistenza contro i talibani. Quello sicuramente porterà la guerra civile in Afghanistan, perché quella residenze, che è fatto da residenze alcune, sono persone che. Eh, in 40 anni della crimine afghana erano loro padri oppure altre persone che a fianco sono in responsabile. E allora anche le persone che sono in questi 20 anni avevano cariche importanti nell'Afghanistan, quelli che erano i primi che sono, sono scappati hanno abbandonato il popolo afghano. Quella porterà la guerra civile in Afghanistan, quella non sarà assolutamente la destruzione. Anzi, se l'Europa, l'America pensa di nuovo... Eh, di armare qualche gruppo contro i talibani, eh, sarà una guerra civile, ma molto sanguinosa dalla guerra prima, eh, delle, delle, delle, delle, se, de, dopo 79, guerra civile. Perché in questo momento non dobbiamo dimenticare che non sono talibani del 1996 con Kalash in cui ci abbatte. In questo momento hanno un armamento più avanzato del mondo a mano dei talibani. I eh, talibani sono molto più in carico in questo momento che dal primo perché per talibani ginocchiare il mondo, eh, hanno ginocchiato il mondo, per loro sono eroi, qualsiasi combattente dei talibani eh, sono quelli che in questi 20 anni sono fatto quindi del cervello, e metà di loro erano in carceri più duri negli americani, eh, sotto le torture dove avevano 17 anni, in questo momento hanno, hanno 30, 40 anni, 38 anni, qualcosa, sono persone che eh, portano quell'odio, Quell'odio contro, contro le persone che combatteranno contro loro diventerà molto pericoloso. Su quello dobbiamo scordare proprio. Con quello non dobbiamo. Unico modo che dobbiamo cercare, eh, come ha detto anche l'ambasciatore, eh, che dobbiamo fare il, risolvere i problemi attraverso l'Afghanistan. Ma l'Europa deve essere un, un dietro del no, nostro popolo. Eh, non dobbiamo più vicinare l'America direttamente l'Europa deve dare l'aiuto eh, del, il, il, il, un, un incontro fra gli afghani, mettere in tavolo fra gli afghani. Se Europa, se i talibani permettono di costruire l'Afghanistan con aiuto umanitario, chiede aiuto umanitario tanti riconoscimenti e tante cose, ma questo riconoscimento deve essere un scambio. Io ti rischiamo questa cosa e tu devi rischiare questi gruppi delle persone che devi mettere interno, interno al governo. E devono fare un governo, tra virgolette, tecnico. Un governo tecnico accettato da tutti eh, i tni dell'Afghanistan, perché non dobbiamo dimenticare che l'Afghanistan eh, è un paese molto etnico, eh, e qualsiasi paese che deve essere, qualsiasi gruppo etnico deve avere in quel, quel gruppo, deve avere un ruolo, e in quel caso possiamo trovare la soluzione per l'Afghanistan. Grazie Farhad. Ecco, questo, questo punto sul paese multietnico, appunto delle diverse etnie e componenti, l'abbiamo visto anche in altri, in altri paesi, appunto su base etnica, settaria, mi ricorda un po' il Libano, in un certo senso, che la strategia poi fu di fatto fallimentare perché si, si mise molto, diciamo, enfasi sul fattore settario e alimentando anche appunto poi vari eh, clientelismi come appunto poi la crisi libanese ha un po' mostrato, però appunto l'importanza di tener conto di tutte le, le etnie perché altrimenti insomma eh, si rischia poi di scatenare un qualcosa anche probabilmente di diverso ma che è sempre, sempre importante. E Non so Francesca se tu volevi eh, aggiungere qualcosa. Ma in realtà mi, mi volevo unire insomma a quello che, che veniva detto in questo momento perché effettivamente eh, andare a fomentare una resistenza interna che sia to eh, diciamo armare nuovamente dei gruppi che possano fare da opposizione eh, veramente farebbe ricascare eh, il paese in una nuova stagione, di l'ennesima forse stagione di, eh, di guerra interna e quindi inevitabilmente se il discorso il pensiero degli ultimi vent'anni ma non solo è stato quello di andare a cercare di costruire una soluzione eh, per l'Afghanistan e questa volta si auspica insieme all'Afghanistan per la stabilizzazione eh, del paese inevitabilmente andare a rifomentare un'instabilità interna non può essere eh, la soluzione. Eh, purtroppo però eh, c'è il grande interrogativo di quanto per i talebani sia sostenibile eh, l'idea di andare ad aprire il fronte del dialogo con le altre componenti nel senso che ovviamente per i talebani tra virgolette politici, eh, ci può essere questa... Eh, la percezione di questa esigenza per rendere il governo effettivamente stabile, bisognerà poi capire effettivamente come riusciranno a veicolare questo messaggio e questa importanza a tutta una pletora di comandanti che, appunto, hanno eh, vinto la guerra o che percepiscono, insomma, tutto quello che sta succedendo come la vittoria di vent'anni di insorgenza e si trovano poi a dover ehm, spartire, in qualche modo, la torta con ehm, altri, diciamo, attori politici che non vengono riconosciuti come. Eh, parte in causa o parte eh, del, del gruppo. Ovviamente per noi sarebbe la soluzione auspicabile quella di un governo eh, di larghe intese, per così dire. Eh, sarebbe altrettanto fondamentale, altrettanto meraviglioso che effettivamente l'Unione Europea potesse avere l'iniziativa eh, di questo processo. Eh, quanto poi effettivamente eh, gli Stati Uniti si dovessero, si potrebbero accodare a questo processo, è un altro tanto punto interrogativo come, come la sostenibilità no, della soluzione per, eh, per i talebani perché purtroppo gli Stati Uniti almeno in questo frangente eh, hanno dimostrato che di questa, questa parte del mondo non è più tra le priorità politiche eh, dell'agenda americana eh, il pacifico lo è tutto quello che sta succedendo non nell'Indo-Pacifico, con la nuova strategia l'ha ribadito, è la nuova priorità. Lo dimostra anche la gestione da parte degli Stati Uniti di quello che succede in questi giorni eh, con la guerra in, eh, in Ucraina. Ora, se il conflitto in Ucraina dovesse cambiare nuovamente l'importanza strategica anche di questa regione eh, per no, una nuova conflittualità eh, con, eh, con la Russia, per esempio... Eh, forse qualcosa potrebbe cambiare però in questo momento sono eh, abbastanza scettica e quindi sarebbe bello appunto che da parte europea ci fosse questo sforzo e che ci fosse la eh, soprattutto la consapevolezza politica che si sta andando a parlare con un paese fatto di eh, persone soprattutto di giovani che purtroppo nelle ultime non voglio dire due generazioni ma una generazione e mezza eh, non ha conosciuto il significato del termine pace perché con uno con l'altro è sempre stato in guerra eh, e quindi eh, uno sforzo veramente a 360 gradi per eh, non dare per scontato un percorso politico eh, ma farlo insieme e, e immaginarsi ecco, una soluzione a, a lungo termine Grazie Francesca Sì, eh, questo diciamo come, come conclusione diciamo che eh, era poi, insomma, il punto centrale era poi là, il ruolo appunto degli, degli Stati Uniti. Hai citato la, la strategia americana appunto, no? Che per la prima volta è regionale in un punto solo appunto, il Pacifico. Questo l'avevano sottolineato anche diversi esperti appunto analizzando poi la, la corrente crisi in, in ucraina il fatto che questo attendismo in un certo senso americano questo non esporsi più di tanto perché di fatto se si andasse un po a leggere anche la appunto la strategia che, che, che hanno messo in campo si, si nota questa questo aspetto qui che le priorità per ora almeno sono sono altre e si spostano ancora più a destra e quindi nel pacifico in un certo senso e io Concluderei qui eh, ringraziando a nome del CESPI chi ha partecipato come panelista appunto, e quindi iniziando dal, dall'ambasciatore Khaled Ahmad Zagaria, eh, che ringrazio, thank you very much Ambassador, eh, Farad Vitani, che per la seconda volta ormai è qui presente con noi al CESPI e ci auguriamo insomma un libro un po' più, che sia un po' più positivo la prossima volta, sperando che la situazione in un qualche modo, anche in modo molto, eh, come si dice, insomma, in modo anche lieve migliorasse un po', Francesca Amanenti del, del Cesi, che insomma è un nostro centro anche amico in un certo senso, che appunto con cui anche collaboriamo, e il dottor Quirico e il presidente Passino, che hanno, ci hanno lasciati prima, ma che abbiamo già ringraziato e ringraziamo di nuovo. Grazie per la discussione e ci auguriamo insomma di sentirci vederci e magari collaborare per um, prossime iniziative thank you thank you very much for your presence so I, i don't know if you want to have some remarks I just if i may let me let me uh, say qu uh, very uh, quickly um, have they shown interest the taliban yes you know from our sources because we are in contact The fact that they had a meeting in Tehran, they had a meeting in Russia, they had a meeting in Oslo, they've had four meetings in uh, Doha, they had a sort of a non-official gathering through an international organization in Geneva is indicative of the fact that they do want to get uh, engaged politically. Um, and of course, the information that we have and also the overtures that we have received from the Taliban uh you know their uh, ministry of foreign affairs to our missions have really watered down lately initially when they came in they were very different but lately they want to have at least in some way or shape um they want to engage with our missions of course we we have basically declined but at the end of the day we see some sort of flexibility and also leniency from uh, from the taliban i think as time goes by, especially with this Ukrainian, you know, uh, uh, situation, I think the ground will become far more fruitful for this intra-Afghan negotiation to start. I strongly believe that we've done this. The proposal that we prepared is, of course, based on cost-benefit analysis. We have looked at the situation, the context uh and we are getting uh at least uh some some i have to be you know uh, uh, uh not such an optimist but uh it deep very cautiously optimistic we've seen some signs that they want to engage politically with now the question is who did it do they want to engage with okay um i think farhad earlier talked about you know staratar and all these groups that could be problematic and this is why we need to provide an alternative voice you know to conduct alternative political figures that they cannot say that well these individuals were corrupt individuals that are no stigma attached to them and of course that is again another part of our proposal who are is going to be able to represent the interest of the people of afghanistan This is very important. You know, who can play this role of this conduit, role of this intermediary to do the talks with the Taliban? Thank you very much. And I wish you guys a very, very good night. Thank you, Mr. President. Thank you. Thank you. Menanti. Bye bye. Bye. Bye-bye. Bye-bye. Ancora grazie a tutti e tutte. L'ambasciatore per chiudere ha detto: ci sono molti meeting, ci sono molti incontri, e questo è un po' un segno di apertura da parte loro. Naturalmente, bisogna vedere molti dettagli, bisogna vedere come evolverà, e bisognerà vedere: bisogna anche essere pronti a proporre qualcosa poi di, di concreto da parte, da parte nostra e di alternativo. Per chiudere, appunto, ringrazio eh, infine ecco, il CESPI e ci auguriamo insomma che possiamo in qualche modo ridiscutere della questione perché assolutamente è un punto centrale anche per appunto, i progetti del nostro centro e, e anche di altri partner. Grazie e buona serata a tutte e a tutti. Grazie, grazie a tutti e arrivederci.